Dall'11 aprile si passa poi ai controlli del modello 730 precompilato, quali sono quelli previsti per la modifica delle spese detraibili. E eh, l'appuntamento con Flash Mob Web con Tommaso Nannicini con la diretta di oggi lunedì 28 marzo alle ore 19:30. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dallo sconto ai dipendenti, qual è la tassazione corretta da applicare l'agenzia delle entrate fornisce chiarimenti appunto, sulla corretta tassazione da applicare nella risposta all'interpello numero 158 del 25 marzo 2022 per determinare l'imponibilità dei redditi si deve fare riferimento al valore normale dei beni e servizi e allo sconto d'uso vediamo che se il lavoratore paga il valore normale del bene al netto degli sconti d'uso l'importo che corrisponde allo sconto in questione non si ritiene imponibile il reddito da assoggettare a tassazione è quello che viene definito valore normale solo però nel caso in cui il bene sia ceduto o il servizio sia prestato gratuitamente se la cessione del bene non è gratuita per determinare il valore che deve essere assoggettato a tassazione si deve sottrarre l'importo delle somme dovute dal valore normale del bene o del servizio i dettagli sono all'interno del documento di prassi dell'agenzia delle entrate che è scaricabile attraverso l'apposito box Continuiamo con le domande per i contratti di sviluppo del PNRR al via l'11 aprile, l'articolo è di Francesco Rodorigo. A partire dall'11 aprile 2022 sarà possibile presentare le domande per i nuovi contratti di sviluppo. La misura è prevista nel PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e consiste in 3,1 miliardi per rafforzare il sistema produttivo italiano. Le agevolazioni per gli investimenti sono dedicate alle imprese delle filiere industriali strategiche e ai settori delle rinnovabili e delle batterie. Per quanto riguarda appunto i contratti di sviluppo, dall'11 aprile le imprese delle filiere produttive strategiche dei settori delle energie rinnovabili e delle batterie potranno presentare domanda per accedere alle agevolazioni degli investimenti previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli interventi sono stati resi operativi dai decreti direttoriali del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicati il 25 marzo scorso e prevedono 3,1 miliardi per rafforzare il sistema produttivo italiano. La gestione dei contratti di sviluppo è affidata ad Invitalia. Continuiamo con i controlli del modello 730 precompilato. Quali sono quelli per la modifica delle spese detraibili? Con il decreto fiscale 2022 la rettifica dei dati sugli oneri detraibili e deducibili forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi porta al controllo solo su quei dati. Diversamente in precedenza era previsto un controllo anche su tutti gli altri dati tuttavia il eh, potere dell'agenzia delle entrate non è ridotto nel caso di modifiche sulla determinazione del reddito dell'imposta non è previsto appunto l'esonero dal controllo formale se il contribuente modifica solo alcuni dei dati sugli oneri detraibili e deducibili il controllo avviene esclusivamente sui dati modificati tuttavia tra le modifiche del decreto fiscale 2022 c'è anche eh, un doppio aspetto su questi Controlli. da un lato appunto eh, viene meno il potere di verifica formale sui documenti di spesa dall'altra però resta la possibilità di accertare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alle agevolazioni fruite infine un appuntamento di oggi lunedì 28 marzo alle ore 19.30 l'intervista che rientra tra gli appuntamenti di Flashmob Web con Tommaso Nannicini senatore che fa parte della commissione permanente sulle politiche dell'UE continuano appunto gli appuntamenti di video backlight in collaborazione con informazione fiscale e eh, appunto la diretta di oggi si può seguire attraverso il canale youtube di eh, video backlight che appunto si può eh, trovare nella parte finale dell'articolo passiamo poi all'economia dando uno sguardo alla sezione dedicata dal corriere.it che apre sui risparmi, come difendersi in tre brutti scenari, stagflazione, inflazione e recessione, nell'articolo di Pier Emilio Gadda. E poi i numeri di oggi, 850, il piano da 850 milioni per gli affitti accessibili a Milano, e poi 10 invece riguarda il roaming all'estero, in Europa sarà gratuito per altri 10 anni. Supermercati, dove sono i prezzi più bassi? Chi vince la sfida, secondo altro consumo e poi Apple che taglia la produzione del 20% di iPhone SE a causa della guerra e dell'inflazione. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Basta Alibi, il caro bollette si batte puntando sulla transizione energetica, è di Daniele Manca e fa uno spaccato su quelle che sono le misure da adottare per far fronte al caro energia e a tutta la situazione che ha coinvolto